il nuovo appuntamento del settore lattiero caseario al festival del giornalismo alimentare qui il progetto Think Milk Fest Europe realizzato da Conf Cooperative e cofinanziato dalla Commissione Europea una splendida opportunità come spiega Roberto Morello presidente Conf Cooperative Fedagri Piemonte è necessario spiegare bene a chi può consumare o chi vuole consumare il latte come lo produciamo è necessario spiegare bene che ormai il benessere animale, la tutela dell'ambiente, l'uso consapevole dei farmaci sono anche queste nuove frontiere che sono ben presenti nei nostri allevamenti. Il è iniziato una decina d'anni fa e che sta portando a risultati davvero molto importanti. Eh, un altro messaggio globale per tutti, il latte eh, è una bevanda assolutamente eh, sicura, in particolare per i giovani che amano, eh, ci auguriamo sempre, sempre di più, le nuove frontiere nell'ambito dei drink e il latte a pieno titolo diventa uno degli ingredienti. Fondamentali. Il Festival del giornalismo alimentare, che torna finalmente in presenza, è alla sua settima edizione e ha come filo conduttore l'analisi della percezione collettiva dell'informazione sull'universo cibo. Abbiamo alcuni progetti specifici, uno intanto si chiama Torino Cheese, quindi si presenta da solo, facciamo una selezione dei produttori di formaggi anche nelle nostre valli, anche negli alpeggi, caseifici di prossimità, quindi una filiera del latte tra e della trasformazione del latte molto controllata.